anch'io ad incatenare per dire che la precedente amministrazione, composta anche da attuali amministrazioni da, da, da attuali amministratori, hanno avuto questo, Ma no, questo, non mollo, però se hai requisiti cosa ci posso fare? Non mi sento responsabile. Quindi la sospensione è in virtù del fatto che dobbiamo eh, riflettere attraverso dei docenti preparati in materia se questa società, eh, deve intervenire o meno è AIFA sì, AIFA no non è la, la, la, la percentuale della, della discussione che deve avere addirittura propriamente e non alle imparate grazie grazie al consigliere il eh, consigliere appaltino a facoltà grazie, poi io credo che dobbiamo procedere alla votazione Abbiamo affrontato molto. Ma sempre Problema. un argomento importante. Sto dando tanto per... tempo proprio perché, <coughs> eh, come dice giustamente il consigliere Giordani e gli altri consiglieri, è un argomento che insomma, penso che debba avere il giusto tempo di avere il punto e comunque se l'amministrazione farà un atto del genere, un atto importante, che comunque sempre vada parola. Volgo nelle sue parole la possibilità di vederla tra io noi. Io mi attengo sicuramente alla votazione. Allora io intanto sono preoccupato per quello che emerge da questa ampia discussione, io questo dicevo perché sta cercando di portare fuori il treno e quando noi firmiamo una mozione che è una proposta di deliberazione non la firmiamo tanto per venire in Consiglio Comunale e poi vedercela stravolgere perché qualcuno deve vendere, spendere il futuro dei cittadini per quanto vesticciole che può offrirci la società noi già abbiamo visto altre società che ce ne sembra se grandi ci mandò però io credo che la gente i cittadini, i contribuenti dopo che abbiano affrontato il barzello delle tasse abbiano poco voglia di andare ad ascoltare Mario Cacchitara in piazza allora non sono d'accordo quando si dice prendiamoci dieci giorni no io dico Assumiamoci la responsabilità, questa è una mozione, ci sono tre, tre possibilità, abbiamo visto. e la maggior parte di questo Consiglio ha detto stiamo qui, si assume la responsabilità, il capogruppo dice io, sono anche per la Revo, e assumo responsabilità di E. La maggior parte hanno detto sono per il punto B che è la sospensione in autoduté, l'altro c'è di demandare al dirigente di non so se si può fare, ma che è stato inserito nella, nella mozione. Allora io credo che dentro questi tre punti lo dobbiamo stare. Perché è poco rispettoso presentare un, una mozione, una proposta e poi semmai intorno a un tavolo con i consiglieri possiamo migliorarla, ma no che se ne fa un'altra e addirittura il sindaco dice non votiamo, non c'è bisogno di votarla, no noi la votiamo, noi dobbiamo votare questa proposta perché ci vogliamo assumere una responsabilità, forse anche personale, forse anche personale perché per dirla alla maniera di storaci non possiamo essere dei cagasotti, e non possiamo andare soltanto a chiedere il consenso ai cittadini per fare cosa? La responsabilità di ognuno di noi è quella di assumercela in Consiglio Comunale, perché se dobbiamo stare qui soltanto per il fregio qui da Consigliere Comunale, Sindaco, Vicepresidente Presidente del Consiglio, Assessore, restiamo a casa. Restiamo a casa, perché il mio intento è quello di favorire i cittadini, di garantire i cittadini. E non lo so, può darsi che poi dopo la, la società ci spiegherà che questo, meglio di questo non poteva andare. Ma voglio sentirlo dagli esperti, proprio perché io all'inizio ho detto noi non siamo tutt'oro, e quindi intorno a un tavolo ci dobbiamo assumerci subito la responsabilità, tutti insieme. Convochiamo una, una commissione aperta, non so se può essere una commissione speciale, una tavola rotonda, immediatamente qui, se volete sospendiamo anche il Consiglio umano, subito e immediatamente, ma va affrontata, perché noi questa l'abbiamo protocollata il, il 5 settembre, a credo che ne discutiamo già dai primi di agosto di questo e non si può venire in aula qui e fare terrorismo dicendo che il 31 dicembre vanno in prescrizione gli anni, non è un problema nostro, non è un problema nostro, semmai è un problema sì dell'amministrazione e dei consiglieri comunali perché non siamo stati in grado di seguire quello che è la persecuzione nei confronti di chi evate le tasse, ma non può essere un nostro problema al novantesimo io questa non me la assumo questa, e non sono in grado di andare in piazza dai miei concittadini e dirgli beh ci sarà un 18, un 20 per, di viaggio, un per viaggio, di agio, perché no, altrimenti andava in prescrizione al 31 dicembre ci dovevate pensare prima non possiamo arrivare qui e se anche fosse la tipa entra a novembre, a ottobre fa in tempo a notificare il testimone fa in tempo a cercare gli evasori allora io credo che dobbiamo cominciare a parlare di cose serie intorno a un tavolo assumiamoci la responsabilità di quello che abbiamo scritto in questa, in questa mozione ma non possiamo intimorire i consiglieri comunali perché chi non è convinto non la votasse non la votiamo chi non è convinto non la votasse vi asterete dalla da, da votazione assumerete la responsabilità di fronte all'opinione pubblica perché di fatto questo eh? noi ci assumeremo la responsabilità di fronte anche agli organi competenti se la, la ditta vorrà chiamarci in causa su questo ma io credo che di fronte alla salvaguardia dei cittadini ha ragione il mio capogruppo ma fino alla corte penale possiamo arrivare noi perché non può essere io credo Presidente, quando, quando scherziamo, scherziamo, però quando si annuisce su un problema così importante è preoccupante, perché stiamo parlando e io più di, più di qualunque altro, oggi abbiamo avuto la Commissione Finanza, sono preoccupato per le casse comunali come se fosse un consigliere di maggioranza, perché sono preoccupato per il futuro dell'amministrazione, ma non per questa amministrazione, per il futuro dei cittadini. Quindi ci mettiamo lì, non abbiamo fatto emendamenti ai bilanci perché sappiamo che non, non passano, non vi abbiamo fatto perdere tempo. Questa credo che vada presa come una grande responsabilità da parte della minoranza, perché non abbiamo voluto fare ostruzionismo su nulla questo è un bilancio di larga e sangue non c'era bisogno che ce lo dicevamo non lo sappiamo, è un momento particolare per tutta l'amministrazione ancora di più di questa diagna eh, e quindi noi siamo preoccupati siamo responsabili responsabilmente su questa ipotesi di andare avanti sulla gestione dell'EF però quando diciamo nella stessa misura siamo preoccupati per quello che può avvenire su questo io credo che tutti voi dovete ragionare alla stessa maniera in cui noi lo facciamo per la procurazione che portiamo sulle suddità. E quindi non è carino che i consiglieri, io sono rimasto un pochino male dal giovane consigliere Iotti, che poi lo continuiamo a chiamare sempre giovane, ma intanto giovane non è più, e caro consigliere Iotti, lei parte, va a Francoforte contro la crisi e poi qua ci fa delle proposte che chiaramente porta in crisi tutto il, il territorio di Arte e non è, non è carina sta cosa perché se ai cittadini possiamo evitare il balzello grazie anche alla Salve Italia, al vedo Salve Italia affrontiamo serenamente affrontiamo serenamente, non sono d'accordo con quello che dice il sindaco dice qui devono pagare tutti, qua già pagano tutti è l'amministrazione che non gli rende niente alla, alla città quindi io faccio appello, un ultimo appello alla, alla maggioranza, affrontiamolo serenamente, io non, non confermo la mia volontà di sospendere, chiedere la sospensione in autotutela di questo e subito domani metterci intorno al tavolo e verificare. Io l'ho dichiarato all'inizio, continuo a dichiararlo adesso, noi non siamo contro la società, io personalmente ma così anche tutti i miei colleghi della minoranza non la conosciamo non l'abbiamo mai incontrata e probabilmente neanche la vorremmo incontrare noi siamo qui per una posizione istituzionale e quindi non ce l'abbiamo se qualcuno ci fa capire che questa è la ricetta migliore per il territorio per i cittadini di Ardia che venga questa la manteremo, verremo qui il giorno dopo il Consiglio Comunale e confermeremo questo ma possiamo noi amministratori levarci questo dubbio? No, lo vediamo e lo rivendichiamo lo pretendiamo in quest quest'Aula e allora credo colleghi della maggioranza non stiamo annullando nulla cerchiamo solo di capire che cosa c'è che non c'è poi se va tutto bene torniamo però questa roccametta, questa chiusura ad ogni costo su una discussione che potrebbe portare anche dei meriti alla discussione, potrebbe essere migliorativa, perché tanto io credo che è peggio di così. Quindi può essere migliorativa? Perché non vogliamo farlo? Sono preoccupato io per questo, perché sembra quasi, e non si vuole fare... Che cosa vi dico Non può essere solo il fatto che poi la società poi la società eh, ho, ho, ho sentito qualche collega che dice La volta poi la società se, senti tu sono fare un tiro di 40 anni quando rimane il modo toccante dopo senti ma è assurda questa cosa io come consigliere una, mi assumo la responsabilità come lo facesse sentire la società Quindi anche risposta alla dottoressa prima, non vuole essere, però mi rossetta, come dice uno più grande di me, non l'accetto, accetto, Passo. non l'accetto, quando si dice in quest'aula al 31 dicembre non ce la facciamo. Ok, si assumerà una responsabilità chi non ha fatto in tempo. Perché nel frattempo, nel frattempo eh, le, gli uffici comunali potevano andare avanti, perché nelle, nelle more, nell'ipotesi che questa società, e io ripeto, ad oggi io non la vedo, ma funziona, ha preso, ha preso il dirigente ha preso posto, postazione questa società, perché ad oggi non ho visto nulla di nuovo. Oh, io mi sono informato e ho ricevuto notizia dal, dall'ufficio comunale che stanno procedendo ancora in le difficili questa è notizia veritiera questa non è dichiarato una... è... è... di qualche ritenere ecco, l'ultimo appello e lo faccio al giovane che è andato alla... contro la crisi affrontiamo la crisi Riccardo, non è polemica però no, affrontiamola affrontiamo qui, la crisi, lo possiamo fare in crisi. Grazie. Grazie al consigliere Abbate. Vorrei fare una domanda al consigliere Abbate. Lei avvocato, ha votato la revoca dell'itrica. La revoca dell'itrica. Non è stato il consigliere da vent'anni. Qual è la revoca dell'itrica? La revoca quella che ha creato a noi comuni e ai cittadini un danno. Perché questo non lo diciamo. Io? Che forse può essere un metodo questo di ostacolare le cose, Qual è la che porta qualche interesse a qualcuno. Qual è la revoca di c'è un arbitrato Ma che se ha se levato il soldo adesso... al comune. No no, ma questo per dirlo ai cittadini No no io ti posso dire Lei è consigliere da vent'anni Perciò non mi dica che non lo sa Sì l'ho votato Ecco E lei ha creato un danno E I cittadini lo devono sapere Che cosa? Che lei ha creato un danno E si sono appropriati dei soldi dei cittadini Ma io ancora non ho capito di Ecco varie allora varie Costituiamoci parte civile Costituiamoci parte civile Grazie per il consiglio che hanno capito tanto, faccio una proposta io. Ma se voi fate delibere spagliare... Grazie, aspetta, voglio rinforzare il Allora, intanto, io non Siete credo di aver capito ma, di cosa si tratta la revoca delibica. A me risulta che ilibica è corretto. Quindi, io che cosa dovevamo votare? Io, cioè, stato, lei ha no, votato la revoca consigliere, del consigliere, le, le, le ricordo una cosa è stata votata dal consiglio comunale non quello passato ma quello precedente ancora, la revoca alla società idrica che ha creato un danno alle casse comunali perché hanno vinto tutti i ricorsi, allora quello che vorremmo evitare è la discussione di due ore e mezzo, tre forse è dovuta a questo forse vorremmo evitare che ci stiamo preoccupando se incasseranno non pagherà un centesimo di più un cittadino, no? senza preoccuparci che è capace, che arriverà una società che si prenderà 300, 400, 500 mila euro, no? così, tambre. Allora preoccupiamoci di questo, preoccupiamoci di questo, abbiamo l'esperienza dei 15 milioni di euro allora la preoccupazione esprimo il mio pensiero forse è proprio questo e se sto no, scusi consigliere Gliacuagli scusi consigliere Gliacuagli scusi consigliere Gliacuagli allora e se forse come il Presidente qualcuno mi declama che dice che sto dando troppo tempo a questa cosa no? allora la sto dando troppo tempo a, a, a, a questa mozione o a questa cosa sto per cercare di evitare di evitare tutti che tutti noi creano un danno verso l'est. Allora, benvenga tutto quello che stiamo dicendo, ci stiamo acculturando tutti in questa materia, che forse non siamo dei a conoscere, ci stiamo acculturando tutti in questa materia, però richiedo un attimo il buon di tutti, il buon senso di tutti a trovare una soluzione che possa, giustamente come richiediamo tutti, chiedervi al dirigente risultato se la legge lo permette, se la legge va, va messa in funzione, perciò non siamo noi, se una legge va messa in funzione, va insieme, la legge non so quale salva Italia o salva mare o salva monti, non so. Comunque se è una legge viene acquisita e va messa in funzione, ben venga chiamare le aziende e trovare un risultato migliore, che venga tutto, ma evitiamo di creare danno a lei. Questo è quello che io vi auguro che venga acquisito da tutti i consiglieri come cosa. Grazie. Mi fa piacere e vengo a conoscenza del Presidente che la società idrica che ha creato milioni di danni a questo territorio. Però io le faccio presente, ricordo a me stesso per farglielo sapere a lei, che noi siamo minoranza, voi gestite, che il 13 agosto di qualche anno fa era un'altra amministrazione, ma sempre di questo si tratta, che approvava quella convenzione allora io gli, gli no, no. ricordo no, no. la, la, la revoca la doveva a, attuare il sindaco bisogna che vi leggete anche gli altri eh. non è perché qui il consiglio comunale la doveva attuare il sindaco in quel momento perché eh. il prefetto gli aveva fatto delle prescrizioni eh. sulla cosa e l'ha tenuta segretata dentro la cassaforte eh. per Cominciamo tre mesi e allora che, di che cosa vogliamo parlare eh. soltanto e gli, gli ricordo a lei chi era che era, so, che era la possibilità sono... di andare a verificare gli atti e la gliel'ho tirata fuori io, il consiglio Comunale dicendogli, caro sindaco, lei in cassaporta ha qualche cosa che dovrebbe mettere a conoscenza questa, sì. Ed eravamo lì a dieci metri da questa aula, caro presidente del consiglio. Poi queste, lei, lei ricopre un ruolo istituzionale, ma non può venire qui a dire l'hai votata se c'è qualche cosa da revocare, portela, sei tu che la metti come punto all'ordine del giorno e poi noi ci assumeremo la responsabilità contro l'amministrazione a favore dei cittadini ma non si può dire vieni qua, tu non hai votato, Dov'eri quando noi abbiamo fatto le battaglie per l'ASE? Noi eravamo qui e l'abbiamo affrontata, ma non è questo il tema, non è questo il